Ciao brava gente, che bello, mi faccio un'uscita e per questo ho deciso che prendo la roncola. Sì, però anche l'accetta. No, è meglio la roncola. O l'accetta. Roncola o accetta. Roncola o accetta. Roncola o accetta. Roncola o accetta. Roncola. andato a prendere la testa di scorta. Quindi oggi eh, abbiamo qui una roncola vecchia da sistemare il manico da rifare, si vede? Anche questa ha il manico da rifare, cioè, questo qua se può togliere. Ne ho messo uno giusto per fare il video, perché quando mi son, le ho guardate e eh, ho deciso che le mettevo a posto mi è venuto un dubbio. Ma se io dovessi prenderne una, cosa prendo? E allora ho cercato di fare un elenco di attività che può capitare di fare in outdoor e adesso facciamo una sfida a punti come quella che ho fatto per i pittorini, che se non ve la ricordate ve me la metto qua per chi non l'avesse vista. Allora, cominciamo. La prima attività, piantare paletti. Allora, adesso facciamo finta che questo è un paletto da piantare. Io con l'accetta ci do giù così ed è veramente un po' malfredo. Con la roncola otterrischio per rovino il picchetto e se do così non sono molto efficiente quindi, primo punto accetta poi, spaccare Spaccare boh, l'accetta è il suo lavoro spaccare, la metti qui, poi una volta che è entrata se il pezzo non si è aperto gli dai ancora da sopra con, un, con qualcosa apre bene però anche la roncola se tu ti metti ipoteticamente, qua è pieno di roba. comunque se ti metti rialzato in modo che la punta quando sei verso il fondo non, il fondo non vada lì, riesci a spaccare anche con la roncola, non bene però come con l'accetta, però c'è da dire che soprattutto per chi è eh, le prime volte che usa, sono veramente sporche, sono vecchie, se con l'accetta sbaglio il colpo e batti sul manico e rischi di romperlo, mentre la rompere non la rompi proprio diciamo che essendo usato da uno che sa quello che fa, va meglio l'accetta poi scavare, scavare l'accetta rovina il filo se pensi di scavare così Vuoi usare il manico però rovina il manico mentre invece la roncola, se hai dei guanti, cosa che comunque bisognerebbe sempre avere la impugni così e puoi scavare e ti fai la tua base pulita per il fuoco quindi la roncola un punto abbattere ok abbattere di nuovo l'accetta nel suo eh, non ha limite sul, sul diametro del, della pianta da abbattere ovviamente non è che uno si mette da parte un piantone così tira giù dei piantini così secchi per farti il fuoco quindi in questo caso qua può funzionare anche la roncola perché comunque ce la fa a spaccarli quindi abbattere pari e passa fare la punta ai paletti, bene, la roncola si può impugnare così, eh, fatta per un po' un questa non ce l'hai, non ti dico che trovo, e fai la punta ai paletti, è abbastanza comoda, però anche la roncola ce la fa, ah, eh, scusate, questa è la mossa per fare i pedestri, lo vediamo dopo, comunque sia, dai picchi così, girando, e fai, eh, fai la punta i paletti lo puoi fare anche con la roncola con la solita limitazione che ti devi mettere rialzato in modo che la punta ci passa pari e patta su questo discorso non metto pallini feather stick ora veniamo ai feather stick bene impugnata così puoi fare il feather stick tranquillamente se era la al filo ma li puoi fare anche con la roncola e la tratti come se fosse un coltello di nuovo pari e patta trascinare tronchi, cosa succede? Che tu ti tiri giù quel piantino che dicevamo prima, morto, poi è lungo, lo fai a portarlo con la roncola, la pianti sulla punta, poi ti giri così e lo trascini, cosa che viene molto più difficile fare con l'accetta, perché lo puoi anche fare, ma ogni due per te si sgancerà. Quindi qua punto alla roncola. Robustezza durabilità. Eh, allora, robustezza vince per forza la rompola perché, qua, basta un colpo sbagliato e fai partire il manico, quindi è eh, inutile dirlo. è cioè, tutto ferro, come vedete, rimane perfettamente usabile anche se il manico se n'è andato a brave donne. Non tica, tutto ferro, quindi poi portabilità e peso. Allora. Qua ovviamente è riferito a due taglie medie, che sono quelle che si usano. Pesano, grosso modo uguali, leggermente di più forse la rompola. No, no, perché qua l'accetta ha un sacco di metallo. Ma facciamo che pesa un po' di più la rompola, così assegniamo il punto all'accetta e andiamo pari. Come portabilità anche gli agganci, ognuno c'è il suo. Qua eh, per la custodia ne parliamo dopo. Quindi diamo la punta, il punto all'accetta perché pesa un po' meno. taglie medie come ho detto, oggigiorno di queste ad esempio ne, escono, ne, ne esistono di ogni taglia con i manici in, in plastiche particolari vuoti, cioè io parlo di due taglie medie di utensili, di quelli che si usavano nella tradizione nostra. quindi robustezza, dura, portabilità peso l'abbiamo messo, messa in sicurezza barra custodia ecco qui vince l'accetta perché l'accetta con, con un pezzo di pelle piegato in due eh, hai fatto una custodia. Mentre invece qua se non ce l'hai e te la vuoi fare tu è già un po' più complessa, devi già avere una manualità un po' più buona per fare una custodia in pelle. Quindi questo punto qua va alla zetta. Camminate in salita o discesa. Allora, non so se vi è mai capitato di camminare su delle pendenze che sarebbe veramente utile avere un appiglio per tirarti su oppure per scendere avere un appiglio al quale affidarti per fare salto di mezzo metro magari senza dover saltare con il rischio di scivolare e prendere giù per la scarpata Ecco, allora in questo caso qua va meglio la roncola perché è ovviamente fatta a uncino quindi permette l'aggancio, cosa che lo permette anche questa come uncino e anche con una larghezza simile tra l'altro, però solo su piante piccole, alla base di piante piccole. Mentre invece se c'è un piantone così con questa non ti agganci, con questa fai una piccola ferita alla pianta che però se è grossa così ha il 99% ancora di fibre che portano sulla linfa, la pianti e ti puoi o tirare all'insù o accompagnare in discesa, quindi sotto questo aspetto qua vincerà troncola. Sramare è più difficile con un'accetta, lo fai però invece vada, i giù colpi decisi, qualsiasi punto della rama che prendi ha comunque avuto un effetto. E poi questa qua. Quindi sramare, bronfola. Scortecciare, idem. Quindi bronfola. Perché scortecciare con l'accetta è molto più difficile. Si rischia di incidere il legno. Mentre invece se vuoi togliere proprio solo la corteccia, lavori con questa zona. Wow! Dipende da quanto è il diametro della pianta. Comunque questo tipo di approccio è molto più molto più redditizio e, e preciso quindi adesso spero di non aver trascurato nessuna attività importante piuttosto scrivetemelo nei commenti però di fronte a queste attività quella che va genericamente meglio se dobbiamo sceglierne una e solo una è la roncola certo è che ogni volta che si esce sai dove vai, sai come è fatto più o meno il terreno quindi ci sarà la volta che preferisci un'accetta e la volta che preferisci una roccola. Questa era solo una sfida nel, per valutare qual era il più genericamente utile tra questi due utensili. Spero che vi sia piaciuto, alla prossima!